si dice favorire i meno ambienti, va bene, ma che è quello che fa già il sì, porto scuola e ripeto, questa visto, è un oh, ad no, e no, no, no, cioè io non, non, fatto fatto. Fatto. non è che voglio fare il fenomeno, io ho ho prendo ho i dati dell'assessorato della i dati dell'assessorato della Corea che parlano di quello che viene detto, siccome lei presente evidentemente non mi ha ascoltato poi, vedete, non ho assolutamente voglia, io non assolutamente voglia, voglio ricordare che buono e consta in 500 euro madre, e 106 nella seconda, e 51 nella seconda il secondo grado, mamma mia quanti soldi, permette allo Stato italiano di risparmiare proprio studente spendendone 100, 6.000 euro. Euro, ok? Ci siamo su questa cosa. E oltretutto, ripeto, perché forse qualcuno non si è reso conto: per quest'anno la parte motoscuola che è questa erogherà solo 30 milioni di euro, non sono delle cifre che ci rifai delle scuole, Vicepresidente Oconso. Sono 30 milioni, non sono 200 mila miliardi. Sono 30 milioni di euro che servono per sgravare dallo Stato di 6.800 euro ogni alunno è un vantaggio questo non è un offerto un, un, un favore delle scuole private il buono scuola poi magari qualcos'altro possiamo discutere ma il buono scuola proprio questo non lo fa per cui mi accingo a chiudere perché era la dichiarazione di vostro scusate ma ho dovuto ripetere perché evidentemente il Presidente non mi aveva ascoltato prima la mozione per noi risulta la mozione per noi risulta falsa piena di inesattezze, errori e non tiene conto delle normative e dei dati degli ultimi 4 anni, si 2009. tra l'altro poi il 2009 secondo me non è neanche sberichiero, voteremo con l'intimità questa mozione. Grazie. Sì. Anche, anche noi, solo per dichiarazione di il voto, perché ovviamente abbiamo ampiamente coltivato eh, la totale esistenza di, di questa funzione e le motivazioni di questa funzione sia per quanto riguarda il sia per quanto riguarda il dispositivo che addirittura poi dal dispositivo è eh, magari un sì. qualche cosa che da IS che in realtà non è altro che una rimodul rimodulazione del della notte scuola di come si dovrebbe chiamare questo sussidio quindi si toglie assolutamente quelle che sono le situazioni vere e proprie che voleva fare all'inizio questa proposta in questo consiglio senza parlare di problematiche reali che hanno bisogno dei nostri cittadini in questa zona ma non abbiamo parlato delle zone, abbiamo parlato di qualche cosa che non abbiamo neanche competenze per farlo soprattutto perché, perché non avete fatto neanche un bilancio a livello cittadino, non avete fatto risolto nessuna delle problematiche avete fatto anche via del tramo come al solito, le cose che riuscite a fare e quindi ci troveremo soprattutto ad avere una del gestione del decentramento mentre ci affrontiamo eh, le nostre serate dicendo cose che non possiamo mai decidere noi e quindi ne parliamo soltanto per perdere tempo grazie eh. Eh tu ci chiede di abrogare il buono scuola ma c'è un giurisamento di che dice va bene, il buono scuola però vai misurato un lato se vuoi capire la tecola di per lui, per cui, diciamo che fa sempre di uno e puro che non accetta compromessi che lui ha i suoi principi, i re che sono quelli che vanno contro il buono scuola ma oh, ci sono stati con la scelazione di questo con il movimento che va da prima perché giustamente come diceva Pezzolano di nel, nel suo programma non era contro il buono scuola era la metà buono scuola a detta sua che tenesse conto anche delle fasce più deboli e tu accetti questa cosa, cioè lei consigliere, tu è questa cosa cioè c'è il buono scuola e siete di conto contro 13 anni di opposizione capogruppa cioè lei è, è un paradosso della, della politica Pace, brutta che devo andare a casa un edificio stato minimo, sono dei compromessi leggeri andando contro quello che ho sempre creduto, cioè andare contro il nostro potere, da 10 anni conoscevo, e sempre andando contro il nostro e accetta questo allenamento, quindi accetta un buono scuola, e quindi fa una roba che è totalmente una roba dell'altro mondo, cioè mi si tutto da lei, ma tutto, tranne che andare contro quello che lei dice, cioè i cicli, ce ha accartessato quello che l'informazione in forza che un stiamo e vi dirò questa cosa qua che non fosse eh, l'unico Presidente bisogna cambiare anche il titolo della mozione perché il titolo della mozione è la mozione è la mozione è la mozione mettiamo il consiglio che è intervenuto per ricordo sì non è stato il no nessuno non è stato il nessuno è stato il possiamo fare fatto prossimo della della della allora, Primo consigliere Luzzi, lei da questo momento si scordi il mio nome. Ah! Perché lei da questo momento... Da me mi Primo, lei che di dopo di che... una coalizione per le regionali e se all'interno di quel programma della coalizione c'era la possibilità di intervenire per modificarlo, noi siamo anche per i piccoli passi. Se dai piccoli passi si parte a modificarlo e poi arrivare a accordo, a noi va bene così. Ed è per questo che noi accettiamo l'emendamento, perché abbiamo fatto parte di una coalizione che si è presentata in capitale elettorale, dove si chiede di modificare il percorso e sulla base di quel percorso che noi abbiamo questa sera, qui si chiede all'amministrazione di intervenire in questa maniera e siccome noi siamo per modificare a piccoli passi se non si riesce ad ottenere tutto subito, vada bene anche questo emendamento, perché è un il percorso. Grazie Presidente Trucci, nel mettere in votazione serifera, confermo, la delibera confermo quanto detto all'inizio, la situazione è stata presentata la scorsa seduta e non ci sono motivi per non ritenere che il proponente sia il Presidente Trucci la mozione di data, le voti, le voti, il cazzo pagato, il è stato, non è oh, no, no. sì, diciamo, oh, no, no, non è il cazzo, non è il è non è il non è il non è il non, ho, non è competenza della zona presenti 35 favorevoli 23 contrari 12 a avete visto abbiamo superato il prezzo dobbiamo mettere in votazione il prolungamento dell'orario ma se non si mette in stare se il prezzo del prezzo del prezzo del prezzo del prezzo del No, no, no, no, no, no, no, Dai, no, no, no, no, no,